Eh, sicuramente dovremmo fare in modo di eh, ottimizzare i nostri siti in modo che eh, siano fruibili da eh, tutti i dispositivi che stanno emergendo, consideriamo che eh, ormai circa il 25% eh, del nostro traffico eh, viene da, proviene da dispositivi non desktop quindi eh, dobbiamo adeguarci alle nuove eh, aspettative anche dei nostri visitatori, che, conte eh, che cercheranno contenuti ottimizzati eh, anche in base alle loro nuove esigenze. Pensiamo ad esempio alla geol geolocalizzazione, eh, argomento che eh, diverrà sempre più importante in quanto gli, gli smartphone ad esempio li possiamo utilizzare all'interno dei negozi per cercare informazioni ulteriori eh, su prodotti o... O, per, o in abbinamento anche ad altri media, per esempio assieme alla televisione. Quindi...